La figlia segreta di Vittorio De Sica, il nipote spagnolo a Domenica Live Vittorio De Sica figli, la storia di Vicky Lagos, sorella di Christian De Sica Si torna a parlare di figli illegittimi a Domenica Live Barbara D'Urso ha ospitato questa volta David Mello, il presunto nipote di Vittorio De Sica Nellultimo periodo è infatti emersa la storia della figlia segreta del grande attore e regista italiano. Secondo quanto si sussurra in Spagna, lattrice Vicky Lagos sarebbe la sorella segreta di Christian De Sica. Questultimo ha già smentito attraverso un'intervista al settimanale Oggi di aver parenti segreti nella penisola iberica. Ma David per difendere l'onore della madre è venuto in Italia per dire a tutti la verità e chiarire che anche lui fa parte della famiglia De Sica. Pure Merlo è infatti un attore, così come la madre e la nonna Mimi Noz ebbe una relazione con Vittorio. Vittorio De Sica e Mimi Monoz, la storia d'amore e la nascita della figlia Vicky Lagos. Ma in quali circostanze Vittorio de Sica avrebbe concepito questa figlia segreta, mai riconosciuta? Come raccontato da David Merlo a Domenica Live, lattrice spagnola Mimi Munoz sarebbe stata mandata dal padre in Italia alla vigilia della guerra civile spagnola. Dal 1936 al 1939 la donna sarebbe rimasta in Italia e qui avrebbe conosciuto De Sica, a quell'epoca già sposato con l'attrice Giuditta Rissone e padre di Emilia. Secondo quanto sostiene il nipote segreto, Vittorio e Mimi avrebbero avuto una relazione clandestina che avrebbe poi portato alla nascita della bambina nel 1938. Per i primi tre anni di vita della piccola sembra che Dessica abbia provveduto economicamente ai bisogni della piccola per poi smettere. Nel 1942 il regista chiude il matrimonio con la moglie e va a convivere con un'altra attrice spagnola, Maria Mercader, da quale ha poi avuto i figli Manuel e Christian. Christian Dessica ha smentito di avere una sorella segreta. Una sorella segreta? Mia madre me l'avrebbe detto ha fatto sapere Christian De Sica alla stampa. L'attore ha pure rivelato che qualche anno fa Vicky Lagos aveva chiamato per parlare con Vittorio De Sica e l'artista aveva puntualizzato agli altri figli di non essere il padre della donna.